Giovanna Palladino, direttrice del Museo del Risparmio Giovanna, buona giornata, benvenuta eccoci qua grazie, grazie, grazie dell'invito allora, eh beh, innanzitutto benvenuta nel salone che salone hai trovato, quali sono le tue impressioni venendo qua? beh, una, ma una marea di gente, tantissimi ragazzi ma tanti, molti di più degli altri anni devo dire la verità, mi sembra più gente degli altri anni quindi una bella impressione perché i libri devono essere letti da qualcuno, quindi se vengono a vederli magari poi li leggono. Raccontaci un po', Museo del Risparmio, eh, qual è la, la, la mission? Che cosa, che cosa fate per chi ancora non lo conoscesse? Ma il Museo del Risparmio è un, una istituzione fisica, perché si trova a Torino, in via San Francesco D'Assisi a 8, ma è anche una, diventato, anche grazie al Covid, dico grazie tra virgolette, qualcosa di online quindi direi che è digital volendo usare una parola molto trend fisico e digitale fisico e digitale è è si dice mia. così e, e mi piace come espressione mm. perché noi abbiamo sempre cercato di essere extra muros cioè di uscire dalle mura di un museo che sono sempre molto costrittive no quindi abbiamo sempre cercato di creare alleanze con diverse istituzioni tra queste anche la Camera di Commercio e Industria di Torino, eh, con, lavoriamo con la Banca d'Italia, con tutte le istituzioni primarie, sia nazionali che internazionali, perché l'idea è quella di diffondere l'educazione finanziaria. L'educazione finanziaria è una materia che ha un nome un po' strano, ma significa riuscire a comprendere quali sono le basi essenziali, i concetti essenziali per gestire in maniera serena il denaro. Quindi vuol dire non essere avari, mettere via i soldi, risparmiare per forza ma riuscire a gestire il denaro prendendosi delle soddisfazioni che sono per esempio la realizzazione di un progetto, la capacità di essere liberi nel fare questo perché non devi chiedere soldi a nessuno e anche di sapere un pochino programmare il tuo futuro, pianificare il tuo futuro, senza essere troppo rigidi, ma sapere cosa vuoi dalla vita, perché ci sono tanti studi che ci dicono che se uno ha un obiettivo chiaro più facilmente lo raggiunge. Protagonista proprio adesso, insomma, nella stanza, nella sala, nel book club qua di fianco dell'evento in collaborazione con Camera sulla storia della moneta, quello che è le, poi il, il futuro. Beh, voi come FIGITAL avete anticipato le, le criptovalute? No, non abbiamo niente a che vedere con le criptovalute, siamo molto critici sul fatto che i ragazzi si avvicinino a qualcosa che non conoscono e che è estremamente rischioso. Eh, ovviamente la criptovaluta è lì, la spieghiamo, spieghiamo che cos'è. Eh, non è una valuta, eh, è un asset o una, o una, diciamo, una materia prima, alcuni la fanno assomigliare più a una materia prima che deve essere utilizzata con molta cautela i ragazzi sono interessati al fatto che la criptovaluta eh, sia in qualche maniera una rivoluzione sia contro le istituzioni, nessuno sappia chi l'ha inventata eh, che quindi ci sia questa area di mistero, noi sappiamo che il mistero aiuta a diffondere no? eh, diciamo così, la notorietà ma eh, il vero problema è che tutto questo non sono elementi positivi, le criptovalute vengono utilizzate in gran parte per il riciclo di soldi da parte della criminalità ma in ma maniera massiva, non sono regolate, quindi eh, nessuno se uno perde la chiavetta, diciamo così, nessuno restituirà quei soldi, non c'è bisogno di perdere la chiavetta per perdere i soldi, perché basta un andamento delle criptovalute molto volatile, si può perdere tutto il capitale subito. Allora quello che diciamo agli adulti, diciamo anche ai ragazzi, per carità, ognuno è libero di fare quello che uno vuole, finché non sono vietate va bene così, ma dovete essere disposti a perdere completamente quei soldi perché il rischio è elevatissimo è una cosa importante da sapere invece dal punto di vista dell'educazione finanziaria che quando c'è un ritorno un rendimento alto il rischio è superiore al rendimento quindi bisogna essere pronti a perdere tutto piatto ricco amici piccoli, cioè... eh, ma con il... attenzione con eh, attenzione. attenzione spiegare anche ai ragazzi che per essere contro il sistema si aderisce ad un altro sistema? Certo, certo, ovviamente si aderisce ad un sistema ancora meno trasparente del primo, perché il vero problema è che dietro al criptovalute nessuno sa chi ci sia e poi c'è un problema etico, a parte la, il riciclaggio eh, le criptovalute per essere estratte hanno bisogno di una quantità di energia enorme, quindi si parla di quantità di energia pari a quelle di una città o di una piccola nazione, il che forse in questo momento. Quell'energia fossile non ce la possiamo permettere. Come museo del risparmio sono anche molte le iniziative che voi fate eh, per, di sostegno, di educazione finanziaria a giovani imprenditori, a persone che arrivano eh, straniere in Italia e che quindi magari hanno bisogno. Eh, quali, qual è l'importanza di questo servizio che svolgete e che cosa fate in concreto? Allora. In concreto lavoriamo tanto soprattutto con le imprenditrici donne che sono quelle un pochino diciamo, più messe male eh, dal punto di vista dell'educazione finanziaria, abbiamo fatto anche recentemente delle cose con ah, la Camera di Commercio, eh, le facciamo da tanto tempo, ci occupiamo di donne vittime di violenza, non solo di donne imprenditrici perché purtroppo la mancanza di educazione finanziaria relativamente al mondo femminile è molto ma molto diffusa e poi lavoriamo tra i pochi, devo essere sincera perché è una, un, diciamo, un target abbastanza complesso con i migranti, abbiamo fatto attività con i migranti, anche con Camera di Commercio, la facciamo con tanti partner sul territorio e quindi con le associazioni che accolgono i migranti facciamo percorsi educativi su come si gestisce il denaro nel nostro paese, su cos'è il denaro, su cos'è il risparmio, sull'importanza di pianificare il loro futuro, perché se non vogliono stare qua in maniera approssimativa devono costruirsi un futuro. Noi ti ringraziamo e beh, veniamo a trovarci digitalmente dentro il le... Ma potete venire anche fisicamente, anche che fisicamente è molto bello. dentro grazie. al Museo del grazie Risparmio. Grazie ancora. Grazie, buon lavoro.